Visto che parlavi di ricatti eh, in Parlamento, secondo te eh, il DDL Intercettazioni effettivamente passerà? Ma sai, il, il progetto di Berlusconi è quello di di chiudere tutti i boccaporti, diciamo, di evitare che ci sia un dibattito pubblico informato, che ci sia la possibilità di esprimere la critica sulla base di dati reali, per cui questo si vede dall'intercettazione, lo si vede anche dall'incredibile articolo dedicato ai blog che insomma la dicono lunga sul grado di libertà che questo Paese vuole riservare a chi ha un'opinione differente da quella dei poteri già costituiti. Aggiungo che Berlusconi nel disinteresse generale, proprio perché qualcuno lo dà prematuramente per deceduto, diciamo sotto il profilo politico, ha già messo pesantemente un'ipoteca sul servizio televisivo pubblico, perché di fatto tutti quelli che gli davano fastidio sono scomparsi dalla programmazione e sono transitati in altre reti, soprattutto in una in un po' terza rispetto ai due grandi network nazionali. Per cui c'è un disegno protervo e c'è un disegno sul quale Berlusconi incredibilmente costringe tutti a confrontarsi in un momento come questo per il nostro paese, l'unico paese del mondo che in una situazione economica simile si occupa di intercettazioni è l'Italia e questo la dice lunga ed è della qualità che il premier, con cui il nostro Premier ha inteso proseguire il suo mandato, Insomma, gli chiedono di farsi da parte tutti, lui invece dimostra attraverso le, questo progetto di legge sulle intercettazioni di voler rimanere, rimanere lì completamente brutus, no? sciolto dalle leggi, evidentemente dai cittadini che lo eleggono a loro volta. Per cui, mi pare un disegno che nella sua assurdità, perché di questo si tratta, sia strategico per Silvio Berlusconi e per i suoi, insomma. e non a caso vede un protagonista di fatto che è il cosiddetto Homo novus, cioè questo Angelino Alfano che è talmente nuovo che continua a fare le stesse cose sbagliate che faceva eh, come ministro prima e ora come segretario nazionale del cosiddetto Partito degli Onesti le risate andrebbero abbinate a questa affermazione um, Un'altra domanda che vorrei farti è la seguente uh, pensi che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 non è solo il modello danese, perché è il modello inglese, è il modello per larga parte spagnolo, perché al di là di un candidato presidente del Partito Socialista che è anziano, diciamo così, in realtà il Partito Socialista spagnolo ha saputo offrire figure molto innovative e di nuova generazione, per cui come vedi tutti i paesi hanno dei leader molto più freschi di quelli che conosciamo noi. A me dispiace dirlo perché sembra un fatto che riguarda me stesso o altri miei amici della mia generazione, però insomma questo pa paese ha finalmente una persona che lo dice che è abbastanza anziana e al di sopra di ogni sospetto che è il presidente napolitano, quindi non decivati ma almeno ascoltate napolitano quando dice esattamente le stesse cose, anzi il napolitano è molto più cattivo di me sulla questione del ricambio politico, culturale e anche generazionale.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 i politici diventano leader, cioè invece di essere pensionati fanno lo scatto di carriera ed è un po' paradossale, insomma, anche perché evidentemente la curva del merito è eh, inferiore a quella dell'anzianità, diciamo, soprattutto l'anzianità di servizio intendo dire. Per quanto riguarda i due imprenditori che citavi, ce n'è uno particolarmente scamosciato che ha, fatto una letta, ha scritto una lettera incredibile, cioè di una banalità, di una volgarità che forse solo Berlusconi Aveva frequentato finora in Italia, spendendo anche dei soldi. Mi dispiace, li ha buttati via perché per fare discorsi da barra siamo capaci tutti, insomma, anzi li facciamo anche un pochino meglio. Se viene, se della Valle vorrà, lo accompagno in qualche bar in cui fanno riflessioni più articolate delle sue. E in verità, il disegno di questo imprenditore, di quello che ha alle spalle, che si chiama, è quello con mille cognomi, Luca Cordero di Montezemolo, eh, è un disegno assolutamente conservatore e che vuole dare una via d'uscita a questo paese in nome di una generica efficienza ma in verità saltando la rappresentanza politica, cioè dimostrando come fece Berlusconi che non è importante organizzare il consenso, avere relazioni politiche e sociali, è importante avere una visibilità, una potenza economica e tutelare entrambe prima di tutto per poi parlare al paese, non si sa bene di quale progetto, perché io non ho capito, cioè se uno compra una pagina di giornale di solito ha qualcosa da dire. No? Certo, io non, faccio neanche, non ce la faccio neanche a comprarla, ma dovessi riuscire a raggranellare nel salvadanaio le risorse per comprarmi una pagina sul Corriere della Sera, forse direi la cosa che farei io, non semplicemente un attacco sconsiderato a ah, una classe politica che, di cui questi personaggi fanno parte perché non fanno più politica, sono personaggi che hanno contato moltissimo in questo paese e lo hanno fatto anche nel caso della Valle, che è il più divertente di tutti. Attraverso amicizie politiche, cioè della Valle ha come miglior amico politico Clemente Mastella. Allora, se la carica di innovazione è quella, io non solo espatrio, ma cerco un paese lontanissimo, cioè in un altro emisfero rispetto a quello che appunto frequentiamo ora. Per dire che in verità quello che si deve fare è ritornare a mettere insieme un discorso pubblico civile, rigoroso, anche duro, anche violento se c'è da contrastare i privilegi, però le rendite, tra trastare chi si è approfittato di una situazione come quella che viviamo ora. Per il resto invece c'è bisogno, come dice il mio amico Paolo Virzì, oltre che di libertà e di, di, di eguaglianza, no, secondo lo slogan della rivoluzione francese, anche un po' di fratellanza e della capacità di mettere in discussione prima di tutto se stessi in un momento come questo, per cui insomma la critica alla politica facciamola fare da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 Io penso che si andrà a votare quando supereremo questo stallo alla messicana come nei film di Tarantino. Mi raccomando Tarantino con la O e non con la I finale perché sono, sono guai, siamo intercettati e quindi potrebbero crearsi un sacco di problemi. Tarantino ha fatto, come sapete, eh, di questa scena per cui c'è il duello di pistole incrociato in cui nessuno può sparare per primo perché evidentemente essendo sotto tiro anche degli altri provocherebbe una strage. Il rischio, e forse per certi versi l'auspicio di qualcuno, è che questa strage, tra mille virgolette, ci sia, cioè che ci sia davvero la possibilità di avere una partita rinnovata in profondità. Secondo me però il finale sarà determinato comunque, lo dicevo prima, dalle scelte che Berlusconi indipendentemente farà rispetto al suo partito, rispetto a questa alleanza con la Lega da cui non riescono a staccarsi perché evidentemente il loro matrimonio di interessi che supera anche la, la plausibilità politica e no? i mille dibattiti che ci facciamo in proposito. Deciderà Berlusconi perché Berlusconi è ancora Presidente del Consiglio, ha ancora una maggioranza e ha tutto sommato la possibilità di continuare a difendere la propria posizione. I sondaggi dicono che il centro-sinistra è avanti, 10 punti contro il centrodestra, addirittura di 5 punti lo stesso anche se il centrodestra dovesse allersi con Casini, gli manca il coraggio di chiedere una partita immediata, perché il centrosinistra e il PD in particolare sono i primi a non voler le elezioni, questo l'abbiamo scoperto con qualche imbarazzo in direzione nazionale lunedì, per cui di fronte a un Presidente del Consiglio che non vuole mollare, e a un centrosinistra che non vuole lanciare la sfida, con lo la messicana diventa multitaliana.